Ciao, buongiorno, allora come sempre facciamo il saluto post, mettiamola così diretta, del martedì mattina alle 9.30. Dopo ben due settimane, eh sì, ci ritroviamo, ci siamo ritrovati a parlare come sempre di rock. In realtà ci siamo ritrovati a parlare di questo libro storie, di un'ordinaria follia rock, dove ho estrapolato qualche racconto di artisti veramente particolari, dove la pazzia, la musica, insomma, non si capisce mai bene effettivamente che cosa ci sia di vero oppure no eh, dicevo è stata una chiacchierata come sempre eh, vabbè dove <ride> abbiamo ascoltato anche della musica eh, ma eh, insomma dovendo occuparmi anche io dello stegista e di altre cose insomma non sono potuta eh, riuscire bene a eh, così ad ascoltare tutto quello che mi avete raccontato però sono stata contenta perché effettivamente anche oggi eravate tantissimi dopo tanto tempo mi fa piacere che come sempre il rock sia di voi Interesse e che quindi in qualche modo possa, eh, diciamo così, essere al centro delle nostre chiacchierate e eh, vi dicevo anche di mandarmi magari dei suggerimenti di libri dedicati al rock che magari potrei leggere e perché non recensire per voi anche tramite eh, musica come ha scritto Nico che mi ha detto che mi consiglia le storie dell'almanacco, tacchi, pacchi e trucchi rock, quindi sono già andata a cercarlo Nico, ho visto anche chi è l'autrice insomma ho già chiesto anche la possibilità magari di realizzare un'intervista, quindi chi lo sa magari prossimamente in un nostro martedì potremo eh, ritrovarci a raccontare anche questo libro per cui intanto vi saluto vi ringrazio come sempre, vi ricordo anche questo libro, se non l'avete fatto, leggetelo perché è veramente interessante. Per il resto, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento a martedì prossimo. però stavo pensando che, siccome insomma, diventa sempre un po' uh, problematico iniziare tardi la, la nostra uh, diretta e quindi magari non riuscirà anche a chiacchierare insieme a voi, vi chiedevo se potrebbe essere fattibile magari iniziare alle 9 quindi dalle 9 alle 10 per avere più tempo anche per dialogare io e voi. Insomma, fatemelo sapere se può andare bene alle 9. Così ci ritroviamo martedì prossimo alle 9, come sempre, con altra rock, con altre puntate, con altri libri, con altra musica, curiosità e tutto quello che voi avete voglia di eh, così condividere con me anche tramite la mail imchio.it. Ciao, alla prossima e a martedì. Ciao!